Buonasera a tutti, vedo che siete tutti presenti, il mio compito è solo quello di salutare Michelangelo vi ringrazia sempre della partecipazione e dell'attesa, il compito di coordinatore questo pomeriggio ce l'ha il nostro amico Antonio Pellizzaro per cui a lui cedo la parola perché sa lui come organizzare il dibattito, forse ci sarà una sorpresa che vi dirà lui e quindi passo la parola a lui, Antonio. Sì, grazie Salvatore, e un buon pomeriggio a tutti, ritrovati quelli che ci sono, speriamo che, che al più presto arriveranno anche tutti gli altri amici. E, <coughs> allora, Oggi pomeriggio sapete che è il secondo momento, che è la, le famiglie si raccontano a no? questo titolo e ci saranno appunto tre testimonianze. C'è la prima sorpresa di oggi che è Cristina Motta che dovrebbe essere forse già collegata con noi. Saludiamo Buonasera Cristina. Cristina. Buonasera. Buonasera, a tutti. Buonasera a tutti. Mi piace moltissimo non poter essere insieme a voi, ma ho dei nipotini piccolini che mi tengono un po' occupata e le nonne quando finisce la scuola diventano un po' preziose. Eh, ma sono con voi, con il cuore, con lo spirito, con lo spirito della nostra cara zia Maria che era la sorella della, di mio nonno, no? era zia per mio, mio padre Pino Motta. Lei ci ha indicato la strada da seguire in tutti questi anni. Il suo entusiasmo e la sua voglia di fare ehm, lo ritrovo in tutti voi, in quello che fate, in quello che riuscite a, a realizzare e eh, anche adesso con il contributo del, del lavoro che viene fatto in Africa. Il Covid e la guerra in Ucraina non sono bei momenti in Europa e nel mondo, ma la fede ci deve aiutare a sperare ehm, per tutti ehm, di avere poi tempi migliori. Maria, mia zia, fondò il MAC proprio appena finita la prima guerra mondiale, con tutti i problemi che c'erano allora e eh, riuscì eh, ad attirare, ehm, a creare l'attenzione sui ciechi di guerra e nonna, favorì la comunicazione fra loro e cercò di evitare il loro isolamento dalla società, cercando di integrarli sempre di più il vedere voi, vedere come siete impegnati nel lavoro attraverso il computer con ogni mezzo mi apre il cuore e credo che farebbe molto felice anche lei. Un caro abbraccio, non voglio dilungarmi e mm, togliervi tempo prezioso, e un caro abbraccio a tutti voi. Parto da un po' lontano ma sarò brevissimo. Ho conosciuto molti anni fa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 Don Alfonso, e tutti voi, perché è stato veramente bello conoscervi, grazie per quello che fate. La prima testimonianza di questo pomeriggio ci parleranno un po', soprattutto Michela, così parlerà un po' della, della sua esperienza. Eh, noi abbiamo tantissime risorse da poter utilizzare, Don Alfonso ha parlato anche di, di risorse no? che, che emergono. Credo che la cosa bella e importante sia proprio quella di... Eh, di avere questo atteggiamento qui di ricerca e di non disperarsi se possibile e poi dopo ecco le cose succedono e cambiano improvvisamente quindi Michela ci sei? ci sono eh, ecco. allora benvenuta Michela e c'è anche Gianluca c'è anche Gian che penso smonterà il microfono ma sono dettagli è acceso super vado Buonasera a tutti, buon pomeriggio e grazie mille per l'invito, per aver invitato me e aver invitato anche Gianluca in questo momento di condivisione. E... Racconteremo la nostra storia, il nostro percorso. Sono Michela, sono la mamma del Gian c'è anche il papà che è Enrico che oggi non è qua con noi perché da poco abbiamo adottato un cagnolino del canile e quindi non poteva fare questo lungo viaggio perché noi veniamo da Udine e niente, che dire e Gianluca è arrivato 19 anni fa e aspettavamo un bambino normale uso la parola normale perché in realtà nessuno in nessuna visita ci aveva mai detto che Gianluca poteva nascere con delle difficoltà, con delle mancanze, con, con un percorso che ci avrebbe travolto come uno tsunami. Quindi Gianluca è arrivato, l'abbiamo accolto e circa un mesetto dopo la sua nascita abbiamo dovuto elaborare quello che io ho definito insieme a, a papà Enrico il lutto del figlio sano perché cioè, siamo stati travolti da una serie di, di eventi, a partire da un intervento a entrambe le ernie inguinali, poi è stata diagnosticata una cataratta congenita bilaterale, poi un ritardo cognitivo, poi un ritardo del linguaggio, e penso basta, Gian, c'è altro? Una difficoltà motoria, e, e quindi ci siamo trovati con questo frugoletto per le mani. La prima reazione è stata, credo di dire, di grande rabbia, rabbia per la vita, rabbia verso Dio, rabbia verso il mondo, perché ci siamo chiesti da subito perché a noi e perché è possibile tutto questo, perché una famiglia deve comunque trovarsi a gestire un dolore così grande. E questa rabbia è durata non dico tantissimo, però in realtà ci ha accompagnato veramente per, per il primo periodo della, del nostro percorso. Poi, però, mh, non so per quale ragione, io sono anche insegnante di scuola dell'infanzia, lavoro col metodo Montessori e proprio in quel periodo stavo approfondendo un po' quella che era il pensiero di Maria Montessori sull'embrione spirituale e questa visione di, del fatto che i neonati, i bambini hanno sia una, uno sviluppo psichico e, ma prima di venire al mondo hanno uno sviluppo spirituale, questa cosa mi ha, mi ha colpito molto c'era questa definizione, che adesso non mi ricordo proprio le parole giuste però in sostanza diceva che ognuno di noi è unico, irrepetibile che ognuno di noi ha un disegno della propria vita ed è come se ognuno di voi fosse stato creato da un artigiano, quindi non c'è uguaglianza neanche se c'è familiarità. Questa cosa mi ha colpito molto, è stata condivisa con papà Enrico e, e da lì c'è stata un po', credo, una rinascita, nel senso che tutto quello che era il dolore iniziale ha, ha smesso di farsi delle domande, quindi... Abbiamo eliminato tutti i perché della nostra vita e abbiamo accolto Gian per quello che, che era. Quindi all'epoca un bambino con un cervello ingarbugliato e, e noi due genitori <ride> comunque allo sbaraglio perché poi eh, sei talmente preso anche dagli eventi, dalle visite, dalle ospedalizzazioni che credo non hai neanche il tempo di realizzare veramente quello che ti sta succedendo. Quindi abbiamo tralasciato tutto questo e ci siamo concentrati su di lui. Ed è stata una rivelazione, nel senso che abbiamo scoperto di avere una creatura meravigliosa, e un ragazzino pieno di talenti e, e un ragazzino che ci ha insegnato un sacco di cose belle. La cosa eh, che diciamo sempre, io e il papà siamo un pochino folli, nel senso che e penso un po' anche a quello che è stato detto stamattina noi abbiamo sempre buttato Gianluca in esperienze eh, che agli occhi degli altri sono state giudicate folli Gianluca ha sette anni, ha iniziato, frequentava già la nostra famiglia a Udine dove stava facendo il percorso di primaria e un centro riabilitativo eh, gestito dalle piccole apostole eh, a otto anni lui ha fatto la valigia è andato a Lourdes per una settimana con le piccole apostole. Quindi, eh, <ride> io ancora la visione di questo pullman che partiva e lui sul vetro, eh, che ci guardavano per dire: Voi siete due pazzi, ma mm, abbiamo scelto di affidarci e di farci accompagnare in questo percorso. Perché credo che mm, essere genitori di un figlio con disabilità è una fatica enorme e l'unica risorsa che abbiamo è quella veramente di, di farci aiutare, di farci accompagnare, ma soprattutto di chiedere aiuto, di essere in grado di eh, di dire ok ho un problema e chi in questo momento ha la forza, la lucidità e le competenze di potermi aiutare deve entrare nella mia vita e quindi questo è quello che abbiamo fatto. Lui è andato a Lourdes, ha fatto il suo percorso, tra l'altro i primi giorni non siamo neanche riusciti a chiamarlo perché c'erano problemi con le linee, quindi non sapevamo nulla del Gian ma in realtà è ritornato a casa e quindi l'abbiamo riaccolto e, ed è tornato diverso, nel senso che questa esperienza lo ha illuminato da un punto di vista della fede. Io non so spiegare questa cosa, nel senso che Gianluca non ha fede, Gianluca ha... Una visione profonda di Dio, una profonda visione di Gesù. Lui continua a dire tuttora che a Lourdes c'è la Madonna vera e che quella che vedi lì non è quella che vedi dalle altre parti. E lui sente, tipo adesso sono tre anni che manca il mio papà, e lui sente la presenza del nonno e quindi ha... Lui oggi continua a dirmi che qua sta bene, che gli dispiace che dovrà tornare a Udine e quindi eh, riesce a respirare il bene profondo che c'è nelle situazioni che, che lo circondano. L'esperienza di Lourdes è stata una delle prime perché poi da lì è iniziato un percorso per la prima comunione, iniziato sempre la nostra famiglia, accompagnato sempre dalle piccole apostole, ma qualche mese prima del, di prendere la comunione, io ho bussato alla nostra parrocchia perché mi sono detta, insieme a Papa Enrico, perché lui non può fare la comunione con tutti gli altri bambini di San Giorgio di Nogaru, che tra l'altro è un gruppo di 40 di loro, cosa c'è che lui non può fare come gli altri? Quindi ho bussato alla porta e ho chiesto non per favore, ma ho detto che Gianluca sta già facendo un percorso di, di comunione e che noi vogliamo che lui faccia la comunione insieme agli altri. C'è stata una titubanza un pochino iniziale non di dire Dio cosa vogliono questi fateci vedere gianluca ma gianluca può stare con gli altri ma può stare a mangiare insieme agli altri e tutte queste cose qui catapultato in questa situazione gianluca ha fatto la comunione insieme agli altri bambini ed è stata un'esperienza arricchente per lui ma anche per gli altri bambini, perché io mi ricordo ancora eh, che il giorno della prima comunione gli hanno regalato uno zainetto con i quaderni e con i libri che loro avevano utilizzato durante il loro percorso e credo... Che è un gesto fatto dai bambini perché spesso gli adulti, mi dispiace dirlo, ma sono le persone più faticose che noi abbiamo dovuto incontrare nella vostra, nostra vita. Spesso l'adulto è giudicante e io mi ricordo quando lo portavamo a passeggio nessuno mi ha mai chiesto come state, tutti mi chiedevano perché ha gli occhiali, perché è così piccolo, perché non parla, perché ancora non cammina, e... ma io ho deciso di non rispondere. Cioè io ho sempre, ho sempre detto, lui è Gianluca e non penso sia un problema di spiegare a voi perché non cammina, perché non fa le cose, fa tante altre cose che voi nemmeno immaginate. E dopo la comunione ha iniziato comunque a frequentare la parrocchia e Gian ha fatto la cresima a Lourdes, è stata un'esperienza che abbiamo fatto io e lui, e altro momento meraviglioso della nostra vita ma quando siamo tornati a San Giorgio l'anno dopo c'erano i ragazzi che avevano fatto la comunione con lui ed è stato inserito nel gruppo Cresima quindi il giorno della Cresima lui ha partecipato insieme agli altri e al vescovo è stata raccontata la sua esperienza a Lourdes quindi anche questo credo è un momento molto molto importante che altro abbiamo fatto Gianlu? il campo della Juventus Vero? Perché Gianluca è juventino e come, come Giovanni, come Giovanni e, e i suoi genitori folli hanno pensato di mandarlo al campo scuola della Juventus a Torino. E in realtà non avevamo capito che campo scuola era, loro in realtà non avevano capito chi era Gianluca e quindi ci siamo conosciuti condividendo il giorno in cui lui si sarebbe dovuto fermare lì eh, a condividere un po' no, le difficoltà del Gian con quello che era in realtà il campo scuola il lunedì che noi siamo tornati a casa della settimana dopo perché lui è stato a Torino da solo abbiamo ricevuto una settimana, una settimana. Vero Gianlu? Mana? Da solo. Da solo. Mm. Fatto m mente. E le riunioni, vero Gian? Mm. E candi? Giro Candi. Il giro dagli stadi ha fatto sì. Candio. Ha fatto tutto, vero? e poi um. dormiva in una camera di quattro ragazzini normali e normali yeah. allora yeah. Eh. Puglini. Due giocatori e due portieri. In realtà, scusatemi se uso la parola normale, ma ehm, c'è spesso questa differenziazione, anche se condivido quello che è stato detto stamattina che ognuno di noi ha le sue disabilità, io per prima e tutti noi. E, era in una camera di quattro, è stato accolto con grande affetto, è stato aiutato dagli altri. E quando siamo rientrati, abbiamo ricevuto una lettera bellissima dalla, dalla Juventus che ringraziava per la presenza del Gian al campo scuola. Io credo che questi siano veramente segni eh, di accoglienza e di integrazione, di condivisione che vanno condivisi e, e che Serv devono servire a tutti per sapere che è vero che ci sono le difficoltà è vero che viviamo in un mondo che è uno tsunami è vero che le nostre giornate spesso sono un inferno, è vero che si litiga è vero che il Gianno mi chiama Gian ma pipilotta, quindi ci sono una serie di cose che dobbiamo ancora chiarire, però ehm, se riusciamo a vedere i nostri figli per quello che, che realmente hanno dentro e non solo per quello che sono esteriormente, credo che la vita assuma veramente un significato diverso e quindi io credo che aver avuto il Gian è stata un grande dono, una grande opportunità. Ecco, buonasera. Buonasera Daniele. Buonasera. Spero che l'audio sia adeguato, si sente? Sì, ottimo. Sì. Bene. Loro, anche loro, scusa Daniele, eh, dovevano essere presenti anche loro eh, invece hanno avuto un inconveniente questa mattina e gli ha impedito di, di esserci in presenza quindi in questo caso benedetta tecnologia esatto. grazie Daniele non abbiamo proprio i troll qui accanto ma eravamo pronti a partire stamattina ma insomma mio figlio grande è stato male poi stamattina ieri sera abbiamo tentato insomma di aiutarlo poi stamattina abbiamo dovuto portare in ospedale che non stava bene poi per fortuna insomma la situazione è... Daniele, poi scusa, poi, Daniele scusa, puoi magari avvicinarti un attimo al microfono? Eh. Sì, eh, sì? Così meglio? Va meglio? Sì, eh. grazie, grazie. Allora dicevo sì, ho avuto che c'è stato questo problema con mio figlio, ma insomma adesso sta, sta meglio, ma eh, era diventato un po' troppo difficile riuscire a raggiungerlo, abbiamo provato a fare un po' di calcoli con con Salvatore ma sarebbe stato complicatissimo riuscire a raggiungere Assisi in tempo, quindi facciamo, usiamo la tecnologia. Eh, allora, raccontare di noi, eh, in, intanto una breve presentazione, eh, noi viviamo a Bologna, eh, eh, ci siamo io, c'è cioè mia moglie Antonella, eh, c'è cioè mio figlio Antonio che ha 35 anni e ormai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 Ed eravamo molto contenti. Eh, vado in ospedale con la videocamera, eh, diciamo eh, così eh, riprendo Elisa in modo che se lo possa poi vedere quando, quando sarà grande. Eh, la videocamera è rimasta quel giorno dentro, dentro la custodia, le riprese non sono state fatte perché immediatamente ci si è accorti che ad Elisa mancavano i bulbi oculari. quindi sostanzialmente fin da subito abbiamo capito che non ci avrebbe mai visto. E, e lì è cambiato veramente tutto, cioè è stato, come dire, un, un momento prima e un momento dopo. E il momento prima era una, una storia, il momento dopo è stata un'altra storia, e, è cominciata un'altra storia.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 Ma in quel momento è stato veramente, veramente traumatico. E come abbiamo reagito? Come ho reagito, All'inizio mi sembrava di fare un progetto di lavoro, cioè durante il giorno cercavo di capire, studiavo. Mia moglie riceveva continue...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 in Europa e poi l'abbiamo portata due volte in America anche perché in America andavamo alla conferenza dell'Associazione Internazionale della Noftalmia lì negli Stati Uniti essendo 330 milioni di persone c'erano una cinquantina di noftalmici quindi si riusciva a fare massa critica e c'erano anche degli studi scientifici che, che quindi ci hanno eh, spinti ad andare due volte in America ed è stata ovviamente una bellissima esperienza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 quando si è fatto quell'incontro sul progetto In Casa no? e Oltre, sono stato chiamato io a parlare del dopo di noi, quindi ho fatto il mio intervento dopo di loro e poi sono dovuto scendere con Giovanni giù in Sicilia. Bene, Rosanna eh, arriva in parrocchia, nella mia parrocchia a Pachino, eh, nelle mie due parrocchie, mh, come mamma di Matilde e poi come mamma di Corrado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 porta via tutto quello che un bambino può acquisire. Lui nel primo anno di vita è stato praticamente in coma, epilettico, quasi il primo anno, e tutto il primo anno, e quindi ha perso qualsiasi tipo di facoltà che potesse diciamo, avere il linguaggio,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 Arriva un bambino, quindi cosa pensi? Prepari il corredino, prepari, ti prepari a presentarlo ai fratellini, li porti a fare le ecografie e loro aspettano questo bambino, questo fratellino, ovviamente un fratellino che loro non hanno capito fino all'elementare, che fosse diverso da loro. Abbiamo noi un'esperienza diversa, Vincenzo è il terzo, quindi è il più piccolo, hanno poca differenza di età.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 nel senso che non ce l'hai in quella stanza sì. era? Mm. non è più a casa ha cambiato indirizzo dico io Glielo lo dico a, Madiglia, a Vincenzo eh, grazie, perché, scappano, perché, loro, perché lui ha deciso di andare via di casa prima di loro a farsi una vita diversa a fare tutto quello che non ho potuto fare scusate scendiamo sì. da Grazie Rosanna. La determinazione e dopo oh, lasciamo spazio, dopo, magari anche qualche vostro eh, intervento. Anche lei comunque ha eh, Volevo a... fare un'osservazione, un, un po' mi ritrovo nelle, nei racconti che sono stati fatti perché eh, volevo brevemente posso dire che io ho 48 anni, sono nato negli anni 70 in cui le tecnologie non erano eh, evolute come adesso, sono nato in un, in un ospedale di, di paese praticamente e anche io sono rimasto un po' vittima di un caso di mala sanità, diciamo. sono rimasto, ho avuto una carenza di respiratoria e con l'incubatrice eh, sono rimasto non vedente. L'altra delle mie fortune è stata anche il mio caso di avere due fratelli praticamente coetanei perché abbiamo fatto tutto quello che si poteva fare. Diciamo che io, quello che racconto sempre è stata che mh, la mia fortuna è stata di abitare in un paese piccolo che negli anni 70 non era ancora così pieno di macchine parcheggiate dovunque e quindi si poteva camminare abbastanza bene anche liberamente. E l'altra fortuna appunto è di aver avuto due fratelli coetanei che, con cui ho fatto di tutto, avevo diciamo che anch'io da piccolo avevo i, i bernoccoli in testa, i graffi alle ginocchia come tutti i bambini e sicuramente e ho, ho avuto una mamma che era molto coraggiosa che quando tornavo dall'asilo, se tornavo con un graffio, diceva per diventare grandi bisogna sentire molto male. Invece adesso magari si capita, adesso arrivano con gli assistenti sociali, non so con cosa arrivano. Sì, ma prendine un altro. Eh. <ride> così, allora, dai, ho voluto fare questa, questo racconto. Così. Beh, ho rivisto la mia storia, la mia vita, in questi tre racconti, anzi in due racconti, perché poi eh, quello di Rosanna... Eh, Andrea c'è ancora eh, e quindi è impareggiabile la tua. No. Eh, eh, ci sono tante cose che ci accomunano, eh, anche io ho un ragazzo con eh, disabilità che ha 19-18 anni, Andrea, eh, eh, ho rivisto un po' la, le difficoltà, gli tsunami iniziali, la, la, lo scoraggiamento. C'è una cosa che mi è piaciuta di Rosanna, e eh, penso che anche in Michela e anche, eh, anche in Danilo, da Daniele. Daniele ci sarà stata la stessa, la stessa eh, situazione. Eh, eh, nel momento in cui ti rendi conto eh, e smetti di chiederti il perché, le cose cambiano. E fino a quel momento invece non cambia nulla. Io ho impiegato un po' di tempo eh, diciamo che forse il, la, la genetista di Palermo la dottoressa Piccione non so chi la conosce, ormai ho detto il nome è andata eh, eh, penso che eh, poco ci voleva e mi denunciava per stalking perché io ogni mattina mi presentavo da lei e chiedevo lei mi deve dire perché e questo è durato per eh, cinque mesi dalla nascita quando ho, ho smesso di chiedermi il perché, non lo so se forse è stato un caso, ma Andrea ha cominciato a stare bene. A stare meglio, non stare bene. Forse perché sentiva anche un po' più di serenità in noi, probabilmente. Eh, quindi, eh, questo lo hai raccontato tu, Rosanna. Eh, non l'ho sentito da voi, ma penso che sia la stessa medesima cosa. Eh, la vita cambia assolutamente. Eh, però io voglio, voglio riagganciarmi anche a quello che hanno detto stamattina i tre relatori. Ci sono tre cose importanti che hanno detto. Il valore della presenza. Quanto è bello avere una persona con disabilità all'interno della propria famiglia. Cioè, sì è vero che ti cambia la vita, però eh, migliora. È valorizzare la loro presenza all'interno del, del, del sociale della normalità della vita che può essere la scuola, che può essere il catechismo, che può essere il, il gioco con i, compagni, con i compagnetti con, eh, con, con tutto diventa una cosa preziosa un valore in più non solo per chi ce l'ha ma per chi lo riceve per tutti quelli che stanno attorno Io per cui... Sì, per cui è bellissimo, soprattutto quando eh, diceva, mamma Michela, eh, le esperienze che faceva fare a Gianni. Eh, mandiamolo via, cioè nel senso non mandiamolo via, eh, ok, va bene. Nel senso che eh, facciamogli fare le esperienze perché non si arricchisce solo Gianni. Si, arricchis si arricchiscono tutti quelli che stanno attorno, ci arricchiamo tutti. Io non ho domande. Allora, io conoscevo già Michela perché ho la fortuna di essere Veneta e quindi Edda ci aveva già presentato questa mamma, questa catechista, questa, questa, questa, questa persona speciale, ce l'aveva già presentata un paio di mesi fa via Zoom. Conoscevo già la storia di Gianni. quindi quando ho saputo che sarebbe stata tra i relatori ero molto contenta. Conoscevo già la famiglia di Elisa e so mi dispiace che non siano qui presenti, li ho conosciuti a Corbiolo e... Siamo amici di Facebook e ho visto che Elisa l'altro giorno è andata a vedere un concerto e quindi mm. mi piace condividere la vita di Elisa, mi piace che loro raccontino anche la normalità eh, di una ragazza di vent'anni che va a un concerto. Io sono una mamma, ma sono una mamma speciale, questa volta sono io la persona speciale. Io ho sposato Nicola, non ho sposato una persona non vedente, io ho sposato Nicola. La mia famiglia, quindi io, mio marito e le mie figlie, ci siamo rapportati con la disabilità da... 14 anni a questa parte, quindi abbiamo fatto il nostro percorso e continuiamo a farlo. Ma io sono una mamma speciale, perché da un anno a questa parte io ho scoperto di avere la sclerosi multipla. Tragedia, sgomento, perché a me, quando smetti di fare le domande, la situazione cambia. Oggi la situazione è cambiata, Giuseppe, Manuela mi hanno accompagnato nella, alla Basilica Superiore di San Francesco. Io vi ringrazio per lo sforzo fisico. Io ringrazio chi mi ha detto... Vi invito a cena. La, invito a cena stasera. No, nel posto di fronte Norcino. Io ringrazio chi mi ha detto... Io ho detto, ragazzi, io non vengo a San Francesco oggi pomeriggio, perché come faccio? la sedia, il bastone, come faccio? Vieni con noi, ha detto mio padre... Cetti mi ha detto vieni con noi, andiamo, facciamo questa cosa insieme, quando smettiamo di farci le domande la situazione cambia. È bello che abbiamo fatto questo, questo tipo di incontro, il primo in presenza dopo tre anni, ma che l'abbiamo fatto in questo modo, non è più il convegnone pesante con i super professori che fanno le loro relazioni e noi ascoltiamo punto e basta. È bello che la nostra associazione sta cambiando, è bello che diamo la possibilità a tutti di portare le loro esperienze. Grazie. Bah, eh, discorso di famiglia come dice mia figlia ma io faccio discorso di famiglia cioè cerco di essere anche breve eh. comunque con, con la mia testimonianza vorrei elogiare mia Scusate, eh. i miei genitori che pure diciamo gente che lavorava in campagna non avevano una grande cultura però io grazie a loro grazie al loro interessamento oggi sono quello che sono c'è mia figlia c'è un'altra figlia che è in sicilia ci sono i nipoti e devo dire che i miei nonostante appunto i tempi erano quelli che erano perché se io sono nato nel 47 ora come dice qua Giorgio, se nel 70 la tecnologia era quella che era, ma nel 50 penso che era ancora più indietro, insomma, è un forza di cose. Vabbè, comunque io grazie a loro che si sono adoperati i mezzi, noi viviamo in campagna dove non arrivavano nemmeno le macchine, però si sono interessati, mi hanno fatto operare, l'intervento è andato come è andato, vabbè, ma insomma, ma comunque io non rimpiango nulla perché... Io, grazie, a, grazie ai miei, grazie a Dio, sono un cittadino normale, una persona normale e mi vanto di esserlo. E I miei mi hanno, diciamo, cioè, ho frequentato le scuole in istituto, perché in campagna non è come oggi, che uno va e la scuola ti accoglie. Allora c'era solo il maestro, no, io non ce la faccio a seguirti, e quindi i miei si sono interessati, sono andati in istituto, e devo dire che con tutti i difetti, perché io oggi dico che gli istituti difetti ne hanno parecchi, io lo dico, lo ribadisco, lo confermerò fino a quando vivrò. Però devo dire che, che a livello di istruzione io ne ho avuta. Sono stato anche elogiato in ufficio dove ho lavorato, io ho lavorato in banca, grazie al cielo, e niente, ci ho lavorato 34 anni. Ancora ci sono colleghi quando ci vediamo che mi elogiano, che ricordano... io ho lavorato al centralino, giusto così, per, eh, per notizia. E comunque, volevo dire questo, Grazie che noi Mario. dobbiamo avere prima di tutto forza e coraggio. Ecco. E confidare in Dio. Perché sono stati dei fatti, io non, non sto qui a raccontare tutto, perché sarebbe anche la mia assunzione, che è stata particolare, che avevano assunto, dovevano assumere mi hanno assunto una persona che poi non so come, dopo i tre mesi l'hanno licenziata e mi richiamano. Sarà stato un segno del cielo, questo non lo so, non lo posso stabilire, però fatto sta che il posto doveva essere mio ed è stato mio, insomma. E con questo, non lo so, scusate il tempo che, Grazie, vi, ho, che vi ho rubato. Mi eh. ho chiesto di un aspetto importante che emerge e che già da stamattina è emerso e questa sera ce l'hanno confermato le testimonianze è riconoscere di non potercela fare da soli la prima tentazione è quella di chiudersi in casa e creare l'ambiente perfetto da un punto di vista della tranquillità, dell'igiene, de, di tutto quello che occorre però non puoi farcela da solo hai bisogno di consegnarti a qualcuno dove qualcuno non ti aiuta solo da un punto di vista tecnico o sanitario Qualcuno può essere la parrocchia per Rosanna, non tanto io, ma l'equipe delle catechiste, il diacono, la sposa, la parrocchia, oppure altre persone che possono diventare punti di riferimento, le amicizie, la Juventus, l'URD, l'Unitalsi, che gli interventi precoci, soprattutto per i disabili complessi che hanno specialmente una disabilità molto grave, L'intervento riabilitativo deve essere il più precoce possibile e gli anni che si individuano sono entro i primi cinque anni. Tutte le difficoltà che avete raccontato probabilmente hanno fatto perdere al bambino la possibilità ri di riabilitare. Come vedete questo problema? C'è cioè, una consapevolezza di questo? Si prova. Poi la colpa non è dei genitori che si preoccupano, forse la colpa è di tutta la società, però il problema c'è. Come lo sentite? Allora, io, ehm, allora a me è stato quando io, io non so se il mio lavoro è, è stato per me una fortuna, perché in realtà io sentivo che Gianluca aveva dei problemi quando tutti mi dicevano che ero esaurita, di farmi una bella tisana e di dormire qualche ora in più durante la notte, e, però io sentivo che Gianna aveva qualcosa che non, non andava ma ho insistito su questa cosa, io non do la colpa a nessuno, cioè io non do la colpa al medico che mi ha rimandato a casa, che poi di notte ci siamo dovuti trovare, io e mio marito a portarlo in macchina a Trieste operato d'urgenza, non do la colpa all'ospedale di Trieste che mi pacca sulla spalla e mi dice vedremo di fare il possibile, ma il che vada non vedrà per tutta la vita, io non do colpa a nessuno perché penso che, le mie energie devono essere spese su qualcos'altro, non su cercare colpevoli o accadirmi su qualcuno, perché ho bisogno di energie per stare a fianco a Gian. E, è vero che nel, mio, nel nostro caso il mio lavoro ha fatto sì che Gianluca avesse da subito tutti gli interventi Forse giusti, forse ne avrebbe potuti avere di più, forse le cose potrebbero, sarebbero potute andare in un modo diverso, questo non lo so. L'unica cosa che so è che quando vado a dormire la sera metto la testa sul cuscino e ho la coscienza a posto e so di aver fatto tutto, tutto il possibile e sto facendo tutto il possibile per lui, penso che questo non ha... Non apprezzo. Poi è vero che ci sono situazioni dove non ci sono interventi immediati, noi in ospedale abbiamo conosciuto famiglie che veramente per una mancanza la situazione è degenerata in tre secondi, però fa parte della vita, sicuramente c'è sempre qualcuno che sta peggio di noi, qualcuno che sta meglio, pace, questa è la nostra situazione. Beh, nel nostro caso sarebbe stato invece decisivo, insomma, eh, riconoscere eh, il disturbo della, de, de, dello spettro autistico dell'ISA eh, sarebbe stato decisivo per intervenire prima e per sicuramente aumentare il livello di, di, di autonomia, di comunicazione e quant'altro. Eh, io mi sono fatto un'idea che purtroppo è tutto lasciato alla, alla professionalità, al buon senso, alla competenza eh, dei, dei singoli professionisti con cui ci raffrontiamo. Cioè non c'è una visione sistemica della, della, della disabilità. O si è ciechi, o si è sordi, o si è autistici. Eh, invece oggi ci sono tanti casi, eh, quelli che noi abbiamo elencato eh, poc'anzi insomma alla fine mi pare di capire che, che si tratta in tutti i casi di pluridisabilità quindi in definitiva eh, non si può lavorare a compartimenti stagni eh, si deve prendere un po' dell'uno e un po' dell'altro non sempre e i genitori possono saperne io credo che Lisa sia finita in una famiglia con due genitori di medio livello culturale, mediamente voluti, nonostante eh, non, si, non si è esperti eh, di determinate cose e si fa fatica a capire che cosa era, qual è la strada giusta, insomma, per, per, da seguire. Eh, tanto più quando poi te lo dicono, le strade te le indicano spesso luminari con uh, pagine di pubblicazione. Quindi. In definitiva, eh, quello che a me piacerebbe, è, eh, visto che abbiamo un servizio sanitario pubblico, è che ci siano dei protocolli eh, che consentano di avere una visione complessiva eh, della, e multidisciplinare della, della, della, dei ragazzi, anche perché oggi eh, abbiamo molti, molte situazioni di bambini che eh, nascono prematuri e quindi spesso si ritrovano con due o tre eh, situazioni eh, complicate, eh, oppure ci sono anche situazioni di, che una volta, bisogna dirle, le cose come stanno, insomma, non, non riuscivano eh, a raggiungere i primi giorni di vita. Oggi si vive, eh, per fortuna, però nello stesso tempo non ah, si, si, si perde di vista sempre quello che è il bambino. Quindi il bambino, la bambina, eh, sì. Sì, di volta in volta ripeto viene incasellato in una categoria o nell'altra nel caso di Elisa Elisa chiaramente si vedeva fin da subito che era cieca ed è diventata cieca a tutti gli effetti per, per lo Stato, per i professionisti per i neuropsichiatri e così via non era solo cieca quando ce l'abbiamo capito era, era tardi eh, avremmo potuto sicuramente fare di più e meglio non nonostante non si può tornare indietro ma si può imparare da, da quello che è successo e in maniera tale che in futuro eh, dovessero capitare di nuovo queste situazioni ci si possa, si possa dare dei consigli diversi alle famiglie che verranno. Allora io volevo, Poi? Antonio, ringraziare sì. invece i due, i due moderatori, no? Domenico che stamattina e Antonio hanno fatto molto bene, se permettete, anche io vorrei esprimere, insomma, alla fine di questa intensa giornata, no, una certa soddisfazione, anche spirituale, no, come, come chierico, come sacerdote, eh, vostro assistente. E veramente domani, perché con, continua questa nostra iniziativa, ve ne andrò a casa contento, perché eh, soprattutto in queste giornate della condivisione no, colgo proprio un clima di, di famiglia e la volontà di andare a fondo, no? in profondità. Voglio dire anche questo, no? ci accorgiamo sempre di più che la Chiesa ha bisogno delle persone con disabilità, può sembrare una cosa strana, la Chiesa ha bisogno di questo, ha bisogno perché poi tutti i credenti, compresi noi sacerdoti, ci dobbiamo rispecchiare, dobbiamo rispecchiare, dobbiamo comprendere anche le nostre fragilità. Mi, se permettete mi dà fastidio, lo dico con una certa sentire, eh, i normali, cioè, questo io non, non lo tollero, anche se lo so che volete far capire, ci sono i non, io non lo proprio non riesco ad accettarlo, è un fatto che è vero, però non riesco ad accettarlo, perché tutti noi abbiamo delle fragilità e abbiamo bisogno, delle persone con disabilità, innanzitutto perché sono battezzati come tutti gli altri e hanno il pieno diritto di essere parte della Chiesa, no? così come la società ha bisogno di confrontarsi costantemente con le persone con disabilità a tutti i livelli, perché abbiamo bisogno di fare riferimento a quelle che sono le nostre fragilità. D'altro canto è stato già detto, io l'ho detto in preghiera ieri sera, no? uscire dal villaggio, perché finché rimaniamo nel villaggio vattato dei nostri genitori, delle nostre famiglie, delle nostre sicurezze, eh, anche le persone con disabilità, eh, maggiormente loro, ecco, non si cresce più di tanto, quindi c'è bisogno ecco, di questo, d'altro canto però la persona di disabilità non può uscire da sola, va accompagnata, questo è stato ribadito, quindi ecco, volevo sottolinearlo, questo c'è una, una grande... E Michelangelo non è assente, ci sta partecipando, io mi permetto anche di ringraziarlo perché è, certo. è stato lui il regista certo. generale di tutto questo, certo. lo ringraziamo. Sì, sì, infatti vogliamo lasciarlo per ultimo, saluto a Michelangelo, sì. ma è, è il primo perché anche, sì. anche venerdì che abbiamo fatto il Consiglio nazionale, eh, prima di, di, di iniziare le, le giornate di condivisione, ha diretto tutto da casa. insomma lo sentiamo sì. bello presente, eh? e, nonostante... E adesso volevo anche dire no? che Don Paolo, oltre a venirci a, a, a, a, a, a, a, a, a incontrare qui, ed è qui tra noi, ci ha portato la bella notizia, posso dirlo, no? che domani sarà il Vescovo di Assisi a presiedere Bene. la Santa Mesa.